Questo vuole essere il mio augurio di buon anno, un augurio di rinascere e di risorgere con una rinnovata forza, la fede nell'altrove, la fede nello spirito, la fede in ciò che è al di là, parlo di spirito generalizzando e semplificando tutto ciò che è oltre la nostra mera apparenza il mero materiale e con questa fede noi saremmo capaci di ridimensionare quel mostro che adesso è la paura che vive accanto a noi e farla ritornare quel docile, umile, piccolo strumento tanto utile appunto nella nostra quotidianità ma adesso veramente fuori controllo. La paura deve essere ridimensionata, riportata nei termini di un topolino che ci segue fedele e che ci aiuta tutti i giorni. E dobbiamo riportare forza nella nostra capacità di luce perché adesso è il tempo in cui buio e luce tornino a equilibrarsi tra di loro, a far rigirare la forza della vita. Io questo auguro a voi, questo auguro a me, questo auguro a tutti quanti una grande rinascita e risorgenza.